sono candida e benvenuti anche oggi sul mio canale comincio con il presentarvi il pacchetto di carte che ho disegnato un pacchetto che mi avevano chiesto da un po di tempo non avevo ancora fatto dei pacchetti di carta per realizzare degli album di nascita o comunque per neonati quindi ho deciso di farlo e questo pacchetto lo trovate sia nella versione maschile che femminile quindi nella descrizione del video vi lascio il i link ai due pacchetti quindi adesso vi farò vedere quello azzurro ma in realtà esiste anche la versione rosa per le femminucce allora queste sono le carte nello specifico ci sono quattro carte con una decorazione in basso a destra questa è la prima io le ho stampate fronte retro perché eh, le ho utilizzate così nel nel progetto che che ho fatto e quindi in base a quello che avevo intenzione di fare ho fatto già che stamparle fronte retro questa è anche una particolarità appunto della dei kit digitali che ognuno si li stampa come per le necessità che ha quindi potete stamparle sia su un foglio lasciando dietro la parte bianca se dovete ritagliare fare dei, dei rivestimenti o appunto vi serve la decorazione solo da un lato oppure potete stampare il fronte retro per utilizzare il foglio doppio come ho fatto io in questo caso quindi questo è il secondo foglio vedete con questa decorazione e dall'altro lato ho stampato il quarto con questo particolare idem ho fatto sulle carte basiche quindi senza disegni quindi abbiamo questa con i quadratini questa leggermente decorata con i quadretti questo che è un pattern che ho disegnato, ve lo faccio vedere da vicino. Il cuore con i piedini e la scritta Love. dall'altra parte anche qui ci sono dei rombi. Questa con questo disegno così particolare, mi è piaciuto lasciare anche delle carte con gli sfondi più bianchi, questo è un altro pattern che ho disegnato. Le nuvolette le stelline e qui abbiamo delle, delle righe oblique con questo disegnino così molto delicato poi abbiamo dei fogli dove ho messo praticamente i, eh, le pagine eh, 4 per ogni foglio quindi rimangono più, più piccoline, che si possono utilizzare sia per fare delle tag che per fare dei piccoli libricini e in questo caso immaginate di poter anche ritagliare e utilizzare i, i particolari più piccolini, ad esempio. Lo stesso fatto anche per le versioni basiche perché in questo modo, vedete, avete proprio anche i disegni più piccolini, perché uno potrebbe tagliarsi in quattro anche i fogli, però il disegno rimane più grande. Invece in questo modo avete tutti i disegni ridotti, che sono anche belli, perché comunque ridotti fanno un altro effetto. E poi ho fatto anche dei fogli con degli abbellimenti, dove ho messo i bottoni con, eh, con i numeri, e questi particolari che poi sono quelli che ho utilizzato per io fare dei, degli asse, li ho assemblati in un certo modo nelle, nelle carte come è piaciuto a me, nelle carte con, con il disegno, ma voi poi li potete ritagliare e, e, e unire come preferite. Quindi questo è un foglio di abbellimenti, ho fatto un foglio di, di etichette che ho lasciato libero senza scritte, da poter utilizzare appunto per decorare eh, dei particolari o io li uso anche ehm, incollati solo nella parte inferiore per creare delle tasche dove inserire delle foto e quindi li avete in queste dimensioni e poi ho fatto anche un foglio che è questo dove vedete è tutto più piccolo quindi in questo caso avrete delle etichette più piccole che servono sempre Idem per quanto riguarda i bottoni e idem per quanto riguarda i dettagli da ritagliare. Quindi questo è il pacchetto che eh, ripeto trovate anche nella versione rosa da, eh, da bambina e adesso andiamo a vedere come ho utilizzato queste carte per il mio progetto per realizzare l'album non ho fatto nient'altro che vi faccio vedere, io l'ho già assemblato per fare più in fretta ma ho fatto una cosa semplicissima ho piegato a metà i fogli che vi ho fatto vedere quando vi ho presentato l'album quindi tutti i fogli che io ho stampato fronte e retro li ho piegati perfettamente a metà vedete, sia quelli che erano solo di decorazione che quelli con, il, cioè, quelli con gli sfondi semplici questi che quelli con, ehm, con i disegni sulla parte in basso a destra vedete qua c'è l'altro quindi quello che avevo stampato fronte e retro è questo qui ve lo faccio vedere state che lo prendo perché eccolo qua Quindi, non ho fatto nient'altro che piegare a metà questi fogli e poi nello stesso modo ho piegato a metà dei fogli a 4 stampati fronte e retro con dei quadretti e dei fogli a 4 semplicissimi che sono questi. Quindi ho piegato a metà diciamo tutti questi fogli a 4 ed ho assemblato il mio album chiaramente alternando fogli semplici fogli a quadretti e i fogli decorati in questo modo qui quindi questa è un'operazione vedete qua c'è l'altro foglio decorato che ognuno poi può realizzare come come meglio crede in questo modo qui ora fatto ciò vado a bucare al centro il mio quaderno perché dovrò andarlo poi a cucire con del filo per fare questo prendo un libro allora innanzitutto facciamo una cosa andiamo a una volta diviso bene andiamo a bloccare con queste pinze i miei laterali così sono sicura che le pagine non si sposteranno ok ora prendiamo il punteruolo un libro in modo da puntare al centro il mio libro così e fare i fori centrali ora se volete essere più precisi li potete, eh, li potete segnare prima con una matita io li faccio così ad occhio quindi faccio due fori qua in questo modo vedete? e due fori che cerco di fare simmetrici dalla parte opposta quindi tengo un pochino chiuso così non sollevo troppo e vado a fare il primo qui in questo modo e il secondo in questo modo qua ok a questo punto abbiamo forato con quattro fori il mio quaderno non ci resta che andarlo a cucire allora io ho deciso di utilizzare del filo da ricamo quello che utilizzavo per il punto croce ho trovato un filo azzurro che va bene e adesso vado a questo tra l'altro era quasi finito quindi va bene così è troppo lungo faccio che tagliarlo subito tanto non mi servirà mai tutto però eh, lo utilizzo così senza senza dividere i fili così rimane più spesso e faccio solo una passata ora vado a inserirlo nella cruna qui del mio ago in questo modo e adesso vado a cucire il mio libro allora voglio comincio dalla parte interna così semplicemente lascio un po' di filo ora rientro nel laterale in questo modo ok sto cercando di per farvi vedere come come fare diciamo che rimane un pochino più complicato sarebbe più semplice perché devo girare non, vi fa, non riesco più a farvi vedere bene dove punto però rientro nella parte interna così ora vado nella parte bassa in questo modo ora puntiamo qui della parte in alto usciamo di nuovo e rientriamo in questo punto così e adesso posso fare il mio nodino al centro taglio il mio filo poi vedrò se tagliarlo corto o se decorarlo in qualche modo ma adesso non ho ancora deciso ora andiamo a togliere le nostre graffette così E vediamo che il nostro libro è cucito ora vediamo che qua però vedete spuntano dei fogli perché avendo avendo piegato parecchi fogli mi ritrovo con questa situazione e cioè che mi spuntano fuori in maniera irregolare i fogli tagliati a metà quindi cosa vado a fare con il cutter vado a tagliare i fogli in eccedenza in modo da avere una linea perfetta ora ho inserito sotto il mio taglio il mio piano di taglio per evitare di tagliare il mio piano di lavoro con una riga di metallo che mi permette di tagliare direttamente col cutter cosa faccio vado pian piano ad eliminare tutti i fogli che spuntano in questo modo qui man mano che eliminiamo un po' di fogli andiamo a toglierli in questo modo in questo modo ho reso uniforme il mio quaderno Ora che il mio album quaderno è completato non ci resta che decorarlo. Allora come prima decorazione vi faccio vedere come ho realizzato questi, queste graffette con i numeri che ho pensato tipo da inserire poi nell'album per segnare, per dividere le pagine dei mesi per esempio. Vi faccio vedere come l'ho realizzati. Allora innanzitutto ho ritagliato dalla pagina con eh, gli abbellimenti tutti i bottoni con i numeri. Poi non ho, non ho fatto nient'altro che prendere eh, un foglio di carta eh, di questi, io ho scelto questo, ma se ne può scegliere un altro, eh, con le basi così semplici, senza, senza decorazioni. E cosa ho fatto? Ho tagliato due cerchi, così, con la mia fustella da 5 cm. E poi non ho fatto nient'altro che. Allora, vediamo un pochino. Colla. Allora, come prima cosa ho attaccato il mio numero così al centro del del cerchio più grande, in questo modo qua. Ok? Dopodiché ho preso una mia graffetta, ho chiaramente l'ho messa in corrispondenza del, del numero affinché rimanesse dritta, e poi ho aggiunto il cerchio di chiusura. Quindi ho messo della colla qui ed ho inserito il mio dischetto, così, nella graffetta in questo modo, e poi sono andata ad incollare bene ok e in questo modo ho realizzato tutti i numerini Voglio finire di decorare i miei numerini con dei fiocchetti allora utilizzerò eh, le fustelle alla fustella per i fiocchi allora qua ce ne sono di eh, varie dimensioni però io utilizzerò la più piccolina direi perché eh, i numeri sono piccoli quindi prendo quella più piccola ora facciamo in questo modo con la mia micro che è comodissima quando si devono fare dei, dei lavoretti con, con delle fustelle piccoline perché altrimenti l'altra è veramente tanto grande queste sono le sue lastre di taglio ho preso eh, un, uno dei miei pezzettini di carta ho deciso di prendere questo con le strisce per fare i fiocchetti perché mi piaceva l'idea e adesso vado a mettere così senza star lì a pensare tanto come come metterle sul disegno non importa vado adesso la tengo bloccata io perché non l'ho bloccata questo serve per bloccarla ma visto che c'è sotto il, il piano di lavoro in gomma non, non l'ho bloccata tanto è talmente piccolina la fustella che non ce n'è di bisogno e così ho ritagliato i miei due particolari Eccoli qua, ora cosa fa? Cosa vi faccio vedere come, ehm, come realizzare il fiocchettino? Allora vado a tirar via questo dalla mia cartina, dalla fustella, ed eccolo qua. Allora è semplicissimo. Praticamente, questo è il mio fiocchettino. Ora, con una parte eh, un po' arrotondata, che può essere, non so, anche la, la parte di un pennello, una penna, qualcosa, io adesso ho preso la prima cosa che, mi, che avevo tra le mani, cioè il, il tappino del punteruolo, diamo solo una forma un po' tonda alla nostra carta, così evitiamo che, che prenda solo delle pieghe, faccia proprio delle pieghe mentre la incolliamo, quindi vado ad arrotondare un pochino i bordi. Poi semplicemente vado al centro a mettere un po' di colla, così, e vado ad incollare la parte piatta in questo modo, e adesso ne mettiamo un po' chino anche di qua e incolliamo anche dall'altro lato. Così fermiamo i due lati del nostro fiocchetto, che vedete risulta essere così. È un'operazione velocissima. Ora vado a mettere al centro del mio nastrino un po' di colla appoggio al centro il fiocchetto così in questo modo e poi con la parte che mi rimane questa vado a ruotarlo vedete questo qua serve praticamente a fare da fermo e a creare la parte centrale del nastro quindi vado a incollarlo nella parte posteriore così Eh, il nostro fiocchetto è pronto guardate che carino ce ne sono di varie dimensioni quindi a seconda di dove lo dovete mettere lo potete fare più o meno grande ma io dal momento che devo andarlo ad incollare sul mio numero che è piccolino ho deciso di fare la fustella, di usare la fustella più piccola ora punta di colla e andiamo così a mettere il nostro fiocchetto guardate che carino adesso nello stesso modo vado a completare tutti i miei 12 numeri ho già inserito tutti i vari numerini vedete in questo modo qua inseriti un po sparsi poi ho immaginato appunto di poterli inserire a seconda della necessità li ho fatti apposta con le graffette in modo da poterli inserire dove si preferisce magari chiuso un mese si può si può evidenziare il mese successivo allora ho decorato le pagine interne dell'album quaderno e non l'ho fatto facendo il tutorial perché non ho fatto veramente niente di eh, nient'altro che ritagliare dal kit di carte dei particolari come in questo caso le etichette piuttosto che adesso ve lo faccio scorrere molto velocemente qua ho creato una tasca con questa etichetta questa è la tag che ho ritagliato devo ancora inserire il pizzo in questo punto ho abbellito con etichette ritagli degli abbellimenti con il foglio con, i quattro, con le quattro carte decorate e quattro, le quattro carte su ogni foglio quindi con questa dimensione ho creato delle tasche che sono andata ad inserire vedete in certi punti di nuovo particolari vedete la tasca quindi non dal momento che non ho fatto niente di particolare non ho perso tempo per evitare di fare un tutorial troppo lungo in questo caso non ho nient'altro che preso di nuovo uno dei un foglio dove c'erano i quattro i quattro fogli non decorati su ogni pagina quindi c'era un foglio piccolino l'ho diviso in quattro e ho creato questo bigliettino dove sono andata ad attaccare un fiocco quindi vedete tutte cose molto molto semplici che non l'etichettina per dividere le due, le due carte dove si può inserire qualcosa vi faccio vedere qui vedete l'ho fatto un po su tutte le pagine per riempire poi ho lasciato qualcosa di vuoto vi volevo far vedere come ho eccoci qua questa era la parte che avevo centrale che avevo legato ho ritagliato due bottoncini e ho voluto incollarli in questo modo e ho lasciato questo motivo perché mi piaceva lasciarlo così e qui fino alla fine ho appunto vedete messo i numerini decorato ancora con dei con dei particolari e con le mie pagine quindi eh, finito il ehm, finito il l'album adesso ci occupiamo invece del contenitore allora come prima cosa vado a creare la scatoletta eh, dentro il quale si andrà ad inserire il nostro album allora come partenza ho un foglio che ho stampato fronte retro con la stessa fantasia di carta ho utilizzato una carta da 200 grammi in modo che eh, rimanga più corposo questo è anche il bello appunto dei kit digitali perché poi ci si può stampare eh, la carta su mh, cioè si, si può stampare i fogli su degli spessori diversi a seconda delle necessità in questo caso ho utilizzato un foglio da, ehm, da 200 grammi ora vado a tagliare a 16 il mio foglio dopo vedrete il perché quindi taglio a 16 che è qui aspettate un attimo perché sono proprio ok così tagliamo a 16 mentre la, eh, la lunghezza ho lasciato quella di un foglio del foglio A4. Ora andiamo a fare dei pieghi. I pieghi che facciamo sono esattamente questi. Facciamo il primo piego a, dalla parte lunga, il primo piego a 6 cm, il secondo piego a 23 cm, centimetri e mezzo e qua sono rimasti dalla parte opposta di nuovo 6 centimetri ora nella parte invece corta andiamo a fare un piego a 6 centimetri ed un altro a 10 centimetri ok ora cosa andiamo a fare andiamo a tagliare solo la prima parte del nostro piego in questo modo qui da tutte e due le parti e da tutti e due i lati in questo modo qua così è così ok ora prendiamo il nostro osso potevamo farlo anche prima eh? non, no, è indifferente io ho prima tagliato adesso vado a, a fare bene tutti i pieghi così rimane più facile si sì, se lo fate prima comunque forse è ancora meglio perché adesso vi ritrovate i tagli io ho anticipato un po i tempi ma non è un problema faccio attenzione da non rovinare la carta e lo faccio un pezzettino alla volta così ecco. adesso per creare la nostra scatolina dove inserire l'album cosa cosa andiamo a fare andiamo a piegare la nostra la nostra carta in questo modo e andiamo a tenere le alette sull'esterno e le andremo ad incollare in questo modo qui in modo da creare vedete questa, questo contenitore che sarà quello che mi servirà per inserire il mio album quindi vado a fare questa operazione e vado a incollare allora l'unica cosa che voglio fare proprio giusto per io eh, vedete che con le misure che ho tagliato siamo dell'altezza giusta quindi la carta è giusta però proprio per evitare di, eh, di avere un, la carta che che non si incolla proprio perfettamente quindi rimane un po di dislivello vado a smussare proprio leggermente così gli angoli solo nella parte esterna vedete proprio basta veramente poco eh? andiamo a farlo su tutti e quattro i lati adesso poi vi faccio rivedere l'effetto finale così capite perché proprio poco poco poco guardate sostenendo ma giusto 2 3 mm perché in questo modo qui vedete che la carta si è abbassata e quindi non rischio di avere dei dislivelli poi sul sulla mia parte superiore ora che abbiamo tagliato andiamo ad incollare Ora, vedete abbiamo incollato il nostro contenitore la parte interna è perfetta perché stampando fronte e retro appunto abbiamo già l'interno pronto ora per completare il tutto vado a prendere due cartoncini chiudo un attimino la colla perché altrimenti mi si secca allora prendiamo due cartoncini uno delle dimensioni di 12 x 25 e l'altro delle dimensioni di 6x17,5 cm. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rivestire i nostri cartoncini. Allora, vi dico subito che uno mi servirà da incollare sul frontale per dare spessore alla mia scatoletta che andrò poi ad incollare in questo modo sul cartoncino però voglio andare anche a mettere del cartoncino qui sul frontale proprio per irrobustirla, irrobustirla un pochino quindi eh, andiamo semplicemente a rivestire i due cartoncini prendiamo una carta allora in questo caso potrei mettere tipo ho la stessa carta Farei tutto con la stessa carta, così rimane, più... Sì, così rimane più, più pulito. Facciamo tutto con la stessa carta. Quindi, utilizzo il mio piano di taglio, così posso tranquillamente utilizzare il cutter per, per tagliare. Ed utilizzo il biadesivo. Preferisco utilizzare il biadesivo così... Ehm, così praticamente eh, non, non ho la colla che mi bagna il cartoncino e magari mi crea qualche qualche ondulazione quindi utilizzo il mio adesivo anzi in questo caso potevo anche prendere adesso poi lo prendo quello da 5 cm più largo ma qui per esempio sì, mettiamo questo che è sufficiente allora mettiamo ancora questa parte qua ok così perfetto allora andiamo ad incollare sulla nostra carta adesso io vi faccio vedere come come realizzo questo poi tanto per il cartoncino più grande è la stessa cosa quindi vado a incollare sulla mia carta vado a tenere un po' di, di margine adesso tagliamo anche qui dall'altra parte in realtà potevo tagliare anche prima il foglio ma lo sto facendo insieme a voi non l'avevo ancora preparato quindi boh, basta andare a tagliare un minimo anche lasciare un po' di bordo anche da questa parte adesso vado a tagliare gli angoli lasciando qualche millimetro qui sulla punta in questo modo qui qua taglio ancora un pezzo perché è eccessivamente lungo vedete così e vado ad incollare andiamo a chiudere qua gli angolini in questo modo in modo che quando vado a piegare la carta dall'altro lato vedete li ho chiusi così li chiudete così in modo che quando poi andiamo a piegare la carta rimanga un lavoro fatto bene facciamo idem dalla, dalla parte opposta così Chiudiamo i nostri laterali, in questo modo, ok, e finiamo con il incollare le parti più lunghe, in questo modo qua, ora in questo caso non andrò a mettere il, la carta decorata anche da questa parte, perché questo lato verrà poi incollato al nostro cartoncino che rimane sul retro quindi questo cartoncino è finito così adesso poi quando lo incollo capirete meglio cosa cosa intendo adesso vi faccio vedere quindi adesso abbiamo finito non abbi dico non non, non c'è bisogno di rivestire questa parte perché noi cosa dobbiamo fare dobbiamo andare ad incollare il nostro cartoncino qui sul nostro supporto quindi mettiamo della colla in questo modo qua ok e vado ad incollare così schiacciamo bene con l'osso in questo modo così facciamo aderire bene così vedete che proprio abbiamo reso bella robusta la parte frontale Mentre la parte posteriore della nostra, del nostro contenitore andremo poi ad incollarlo direttamente sul cartoncino più grande. Ma prima di fare ciò dobbiamo, come abbiamo fatto per il cartoncino piccolino, andare a rivestire nello stesso modo questo cartoncino. Per fare ciò utilizzo di nuovo lo stesso foglio lasciando un minimo di margine. Quindi andiamo ad incollare, prendo il biadesivo ma prendo il biadesivo largo 5 cm. decorato il nostro il nostro cartoncino ma in questo caso dobbiamo anche finire di decorare di chiudere la parte posteriore quindi eh, utilizzerò un'altra un'altra carta e andrò a chiudere perfettamente anche il posteriore del mio cartoncino quindi ho incollato vedete della carta ma non fin fino sul sul bordo perché intanto voglio mettere così due carte di diverse per fare un po motivo anche se questo rimarrà poi il posteriore della nostra struttura ma non importa ma prima di incollare quest'ultimo pezzettino di carta voglio andare ad incollare comunque del pizzo che ho deciso di mettere qui sulla parte posteriore in questo modo qua quindi vado prima ad incollare il mio pizzo, quindi metto un po' di colla qui, così ok. E adesso lo vado. ad incollare anche dietro tagliamo così in questo modo qua ok e vado ad incollare anche i due pezzettini sulla parte posteriore quindi uno e due così e adesso che ho incollato il pizzo vado a chiudere il tutto con il mio ultimo pezzo di cartoncino in questo modo qui ok schiacciamo bene E anche il posteriore è concluso mentre il frontale vedete ho voluto mettere un pochino di pizzo ora possiamo andare ad incollare la nostra scatoletta ma prima di incollarla per richiamare il pizzo che ho messo sulla parte posteriore voglio incollare anche qui del pizzo quindi facciamo la stessa cosa di prima mettiamo un po' di colla qui sulla parte centrale ne basta poca perché tanto il pizzo incolla immediatamente quindi incolliamo centrato qua così idem laterale ok e andiamo a chiudere sul posteriore in questo modo qua ok facciamo lo stesso dall'altro lato taglio il mio pizzo e incolliamo qui quindi fatto ciò possiamo andare ad incollare il supporto da, sul, nostro, sul nostro cartoncino quindi mettiamo bene la colla dietro anche sul pizzo così rimane tutto ben chiuso ok e incollo tengo a filo sotto visto che questa sarà appunto la mia base in questo modo qui e vado a schiacciare bene con il mio osso in modo che faccia ben presa così vedete deve rimanere bene in piedi quindi abbiamo il nostro contenitorino decorato anche dietro lo voglio un attimino abbellire ho preparato un particolare che ho ritagliato da una delle carte, che ho munito di spessore e ho messo anche una carta attaccata sul retro, in modo che rimanga bello anche dalla parte posteriore. È un lavoro che ho fatto io per non perdere tempo, ma niente di complicato. Quindi l'ho incollato su uno spessorino in modo che rimane un attimino più consistente. E adesso lo vado ad incollare in questo punto qui prima però di fare ciò voglio passare un po di, di, di, di questo tampone blu in modo da, da renderlo un pochino più carino allora prendiamo il mio vedete che vado a sostituire in modo io ho, ho diversi tamponcini che ho che ne ho uno per colore diciamo quando non li utilizzo li lascio vicino al colore e poi li vado a sostituire su questo portatampone che ha il, il velcro e questi sono fatti apposta da incollare così lo sostituisco e ogni volta utilizzo il tamponcino del colore giusto anche questo comunque questi prodotti li trovate tutti sul nel, nel, nella descrizione del video eh, trovate il link ai prodotti dove ci sono anche questi questi attrezzi diciamo per lo scrap quindi vado a passare un po' così di questo tampone blu così ri rimane ancora più in risalto il, il particolare così vedete che rimane più, più evidenziato sembra tridimensionale già ha uno spessore che gli dà la tridimensionalità ma con il Col, col tamponcino blu ancora di più e adesso vado ad incollare quindi mettiamo la nostra colla qui sulla parte bassa più o meno fin dove potevo metterne aspetta posso metterne ancora un filino in più ok così è sufficiente e vado ad incollare qui così per incollare bene anche in questo caso prendo il mio osso e cerco di schiacciare bene ok dopodiché visto che mi sembra già bello il, la decorazione non faccio nient'altro che giusto per richiamare e tutti i numerini che ho messo all'interno vado anche qui ad incollare uno dei fiocchettini che ho fatto ne ho fatto uno in più e lo vado ad incollare così qua sull'altro fiocco ok così è ancora più carino con un po di tridimensionalità a questo punto non devo fare nient'altro che chiudere il mio album con lo stesso pizzo perché non l'ho ancora fatto quindi vado a tagliare così un po' di pizzo quindi chiudiamo il nostro album in questo modo qui semplicemente così abbiamo il, il pizzo che richiama la struttura che ho fatto e lo possiamo andare ad inserire in questo modo ora io ve lo faccio vedere così immaginatelo perché adesso con il video non ha senso vederlo dall'alto però è un modo per tenerlo a posto diciamo ed è anche una, una cosina carina che che ho voluto fare così un po' diversa. Mi piace adesso fare magari fare l'album, però è anche bello vedere un contenitore o comunque un qualcosa per, per, per inserirlo, perché comunque diventa così anche una specie di soprammobile, se volete fare un regalo è anche, è anche più completo. Anche il video di oggi è terminato, spero che vi sia, vi sia piaciuta così l'idea di come ho utilizzato questo mio kit di carte.